In commercio esistono centinaia di integratori diversi. Cerchiamo di capire insieme quali servono, quali no e in che occasioni. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, Toscolano, Moderno e Aleno e che sui medioblog www.nutrizionistabrescia.com e www.ditecuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Come detto all'inizio oggi parliamo di integratori perché credo che ci sia una gran confusione eh, sull'argomento e è bene avere le idee chiare. Prima di tutto quello che mi preme sottolineare è che l'integratore è per la legge europea effettivamente un alimento non un farmaco questo vuol dire che può avere un'etichettatura molto più blanda rispetto ai farmaci infatti eh, quando c'è il bugiardino è molto più semplice e anche però gli ingredienti possono essere limitati rispetto a quelli del farmaco possono essere per esempio vitamine e minerali eh, ma anche prodotti botanici, però per alcuni eh, c'è bisogno di una legislazione particolare stato per stato, non in tutti gli stati sono concessi gli stessi integratori, e eh, oltre a questo c'è anche da considerare il, la questione del dosaggio. Molto spesso, infatti, oltre una certa soglia si parla proprio di effetto farmacologico, anche dell'integratore, e quindi quello diventa effettivamente un farmaco. Personalmente cerco di dare ai miei pazienti integratore soltanto quando serve per evitare anche soprattutto una spesa inutile. Eh, quando è che serve l'integratore? Quando per esempio con la dieta non si riesce ad avere un determinato tipo di nutriente. Molto spesso le spese per gli integratori sono, nella migliore delle ipotesi, inutili. Eh, raramente sono anche dannose. Lo scopo del video di oggi è proprio quello di cercare di capire quando è necessario o almeno utile prendere un integratore e quando invece è meglio affidarsi semplicemente all'alimentazione prima di tutto è mia personale opinione che tutti i vari integratori con erbe per vari scopi siano almeno sopravvalutati eh, questo perché non tanto non abbiano effetto quanto perché si cerca di avere un certo tipo di effetto senza andare a modificare minimamente l'alimentazione molto spesso l'effetto dell'integratore e dell'alimentazione contrastano, è inutile prendere un integratore con effetto drenante se poi si mangia salatissimo o eh, con molti zuccheri. Una delle chiavi per capire se abbiamo bisogno o meno di un integratore è chiederci se la nostra dieta è completa e varia, quindi durante la settimana mangiamo un po' di tutto, oppure se abbiamo eliminato eh, uno o più tipi di alimenti dalla nostra dieta se siamo nel primo caso ovvero se riusciamo ad avere una dieta completa è molto difficile che ci serva un integratore anche magari quello che viene venduto più spesso il magnesio e il potassio per i momenti di stanchezza tra parentesi è possibile che siamo stanchi perché non mangiamo o beviamo abbastanza non perché ci manchino solo magnesio e potassio la cosa è diversa se abbiamo eliminato uno o più prodotti dalla nostra alimentazione il caso più facile da trovare è il vegetariano in cui non abbiamo carne e pesce e quindi abbiamo necessità di prendere l'integratore di vitamina b12 perché la b12 non c'è nei prodotti vegetali meno conosciuto ma probabilmente altrettanto frequente è il caso di chi ha eliminato eh, cereali e legumi dalla propria dieta per esempio chi segue una paleodieta o chi segue una dieta ketogenica. Eh, queste persone generalmente integrano magnesio e potassio anche con la scusa di alcalinizzare il corpo però abbiamo già visto in un video precedente che questa scusa non regge è un po' eh, fantasiosa diciamo in realtà è proprio che gli mancano magnesio e potassio perché so sono principalmente presenti in cereali e legumi allo stesso modo chi segue una dieta chetogenica deve anche aggiungere un integratore di vitamina C perché non mangiando frutta non prende abbastanza vitamina C durante la giornata Altro caso comune è gli sportivi, però agli sportivi gli integratori spesso servono perché c'è bisogno di soddisfare delle necessità aumentate rispetto a quelle normali e se abbiamo magari 150-200 grammi di proteine da prendere al giorno è più facile prenderle con un integratore che aumentando le quantità di cibo e magari mangiare anche troppo e quindi appesantirsi e così anche altri tipi di integratori, per esempio la creatina oppure i sali. In ogni caso agli, agli sportivi serve avere un'integrazione anche per migliorare la propria prestazione e dare il meglio dal punto di vista fisico. Ma anche in questo caso bisogna fare attenzione perché non è che basti andare in palestra un paio di volte la settimana per definirsi sportivi e avere necessità di integrazione. Molto spesso semplicemente si prende troppa roba inutile. Mi è capitato più volte di vedere una persona magari che doveva perdere peso, andare in palestra e dirmi eh, dottore io prendo le proteine perché mi fanno dimagrire. Non è così, stai soltanto peggiorando la situazione. Non hai bisogno di eh, un integratore proteico perché quello che prendi con l'alimentazione è sufficiente per lo sforzo che eh, sostieni per il tuo allenamento, quindi l'alimentazione che prendi più le proteine diventa un eccesso allo sportivo professionista invece serve per lo sforzo molto intenso e comunque è seguito da professionisti quindi sanno esattamente quello che gli serve e gli danno quello di cui ha necessità quindi per concludere le domande che bisogna farsi per capire se c'è bisogno di un'integrazione o meno sono mangio abbastanza se non mangio abbastanza, probabilmente c'è solo necessità di aumentare la quantità di alimenti assunti durante la giornata. Mangio tutto quello che ho a disposizione o ho eliminato eh, uno o più tipi di alimenti? Se abbiamo eliminato qualcosa, allora è possibile che abbiamo bisogno di un qualche tipo di integrazione. Sono un atleta? Se sono un atleta sono probabilmente già seguito da professionisti e loro già pensano a darmi quello di cui ho bisogno. Non ho necessità di andare a fare la spesa in farmacia da solo. Eh, molto spesso invece anche con un minimo di attività fisica non c'è bisogno di integrazione. Bene, questo è tutto. E voi che rapporto avete con gli integratori? Scrivetemelo pure qui sotto nei commenti, discutiamoli insieme. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!